Buongiorno, mi chiamo Davide Nahum e sono uno psicologo del centro Iele. In questo video vi parlerò del metodo Forresten. Il metodo Forestein è un metodo inventato dallo psicologo israeliano Reuven Forestein il cui obiettivo è aumentare le potenzialità dell'apprendimento. Il metodo Forestein si rivolge a quei bambini che hanno difficoltà scolastiche, che hanno un ritardo nella prestazione, in cui il potenziale non si è sviluppato. L'obiettivo del metodo Forrester è sviluppare le potenzialità che ognuno ha dentro di sé. Il metodo Forrester lavora su il come funziona la mente, non sui contenuti. Questo vuol dire che quando il bambino o il ragazzo impara una strategia, questa può essere applicata a tanti ambiti diversi di vita, non solo quello dove l'ha imparato. In questo modo, secondo Forrester, aumenta la flessibilità cognitiva del bambino in generale. Se volete avere maggiori informazioni sul metodo Forster, su come funziona e a chi si rivolge, potete visitare il nostro sito www.iele.it. Grazie e buona giornata!